4 cose più una bonus da guardare prima di investire nei titoli azionari. Oggi vi parlerò quindi di quelle cose che sono a mio avviso le più importanti da guardare in un titolo azionario qualora si decidesse di investire o comunque di fare dell'operatività infatti le informazioni a disposizione sul web per esempio tramite i siti delle aziende stesse oppure tramite siti come YouFinance ecco che le informazioni sono tantissime e di conseguenza non sempre è facile capire cosa possa essere importante sapere e cosa invece no. Prima di procedere tuttavia ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella così da rimanere aggiornato all'uscita di ogni nuovo video poi ti invito anche a dare un occhio se ti va al mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di business di management di marketing eccetera eccetera e infine ti invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social per rimanere sempre aggiornato per esempio su instagram e sul canale telegram detto questo possiamo procedere entriamo quindi nel concreto e vediamo qual è la prima cosa da guardare prima di investire nei titoli azionari a mio avviso sono gli utili e i ricavi infatti ricavi e utili ci danno hanno la possibilità di capire se un'azienda sia o meno in crescita. Infatti se ci fate caso nei video che facciamo su questo canale la prima cosa che solitamente vado a vedere è proprio il trend che hanno negli anni precedenti utili e ricavi. Infatti il mio consiglio è di guardare proprio l'andamento negli anni dei ricavi e degli utili. Ovviamente la scelta migliore deve ricadere su quelle aziende che hanno un trend crescente sia dei ricavi che degli utili. Poi la seconda cosa che vado sempre a vedere prima di valutare diciamo nel concreto un titolo azionario è il margine di profitto, margine di profitto che ci dice in percentuale o in termini monetari ma mi consiglio di guardarlo in percentuale quanto dei ricavi l'azienda riesce a convertire in utile, ovviamente anche qui più il valore è alto è meglio è. Per esempio un valore buono può essere il 20%, anzi è molto buono il 20% di margine di profitto, perché ci dice che dei ricavi il 20% si riesce a convertire in utile. E qual è la ragione per cui questo dato è importantissimo? Semplicemente che in caso di una crisi economica, per esempio, oppure anche solo di una crisi del settore o nel caso, diciamo, di una crisi aziendale, ecco, in questi casi noi avremo più possibilità che l'azienda riesca a mantenere comunque del profitto perché avrà molto più profitto a disposizione rispetto a un'azienda che invece magari ha margine di profitto pari al 3%. Arriviamo ora alla terza cosa da guardare sempre prima di investire in un titolo azionario, la terza cosa è il famosissimo oramai price earning sul quale abbiamo già realizzato un video tra l'altro vi consiglio di andarlo a vedere perché vado proprio a vedere bene che cos'è il price earning perché è importante eccetera eccetera ma comunque molto semplicemente ci dice quanto valore il mercato riconosce una certa azione e quindi un valore fondamentale da guardare può essere utile confrontarlo tra l'altro con i concorrenti o comunque con aziende simili per capitalizzazione settore eccetera eccetera arriviamo ora alla quarta cosa da guardare sempre e comunque che sono a mio avviso i debiti totali infatti i debiti possono frenare enormemente la crescita di un'azienda e possono anche anche causare dei gravi problemi se sono troppo elevati addirittura possono causare in realtà il fallimento dell'azienda stessa quindi è un dato fondamentale da guardare e da tenere sempre sotto controllo e sotto osservazione infatti i debiti totali dobbiamo confrontarli con la liquidità totale e con i ricavi annuali infatti se i debiti totali sono inferiori alla liquidità totale o se sono comunque inferiori ai ricavi totali di un anno questo ci sta ad indicare che probabilmente l'indebitamento non danneggerà molto l'azienda quindi fondamentale guardare questi dati. Ora arriviamo alla cosa diciamo bonus, quindi abbiamo detto quattro cose da guardare sempre più una bonus ora diciamo la bonus, semplicemente il bonus è la price action quindi noi dobbiamo guardare la price action di un titolo prima di operare quindi se i fondamentali sono a posto noi non è che dobbiamo direttamente entrare a mercato senza guardare niente no dobbiamo guardare la price action e dobbiamo privilegiare quei titoli molto liquidi e che quindi di conseguenza rendono efficace il mercato e che quindi di conseguenza fanno sì che la price action sia molto più applicabile rispetto che a quei titoli dove non c'è molta liquidità e dove la volatilità è altissima senza considerare che si riduce anche ovviamente il rischio dell'investimento se andiamo ad operare in aziende grosse con grandi capitalizzazione quindi un'altra cosa comunque che si può guardare insieme anche al grafico è proprio la capitalizzazione perché più alta è e meglio è perché più alta è e più c'è efficienza del mercato e soprattutto se il mercato funziona bene la price action naturalmente funziona bene ovviamente tutte queste cose di cui vi ho parlato sono frutto del mio pensiero e io non sono un consulente finanziario quindi questa è semplicemente la mia opinione, non un consiglio a investire in una certa azienda piuttosto che in un'altra. E soprattutto tutto quello che ho detto è nella nostra ottica, quindi quella di Arforex, da Price Action, eccetera, eccetera. Infatti ci sono investitori che magari preferiscono proprio andare a cercare aziende piccole un'altissima volatilità per qualche motivo diciamo inerente a un metodo che io ovviamente non conosco e di conseguenza nel senso ognuno deve avere la sua ottica la sua visione eccetera eccetera quindi quello di cui ho parlato ovviamente è inerente alla nostra visione del mercato e a come noi guardiamo le aziende. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di quello che ho detto e fammi sapere soprattutto nei commenti se c'è qualche indicatore che ho tralasciato che secondo te invece è fondamentale guardare infatti io ne ho detti pochi in realtà ma ce ne sono davvero tanti e magari c'è qualcuno di voi che pensa che un indicatore diverso da quelli che io ho detto oggi sia più importante quindi fatemelo sapere nei commenti così magari ne parliamo o magari ci facciamo anche degli altri video in futuro dove andiamo ad approfondire la cosa. Con questo quindi è tutto, io ti consiglio di iscriverti al canale se ti interessano video come questo e ti consiglio anche di attivare la campanella così da rimanere aggiornato l'uscita di ogni nuovo video io in ogni caso ti ringrazio per aver visto questo video ti chiederai un like se il video ti è stato utile ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!